Grazie, buongiorno a tutti. Allora, direttamente dal corner benessere, eh, il mio talk parla di work-life balance. E eh, dico sempre che, mh, insomma, un po' di, di anni fa ho incontrato sulla mia strada un libro che si chiama Il lavoro non è un posto. E penso che questa sia una frase molto bella e che noi freelance, insomma, ci abbiamo nel retrocranio, perché che il lavoro non sia un posto fisico, lo sappiamo da mo', adesso con la storia dello smart working, con la storia del, dei nomadi digitali, insomma, lo sanno un po' anche gli altri. Allora, il lavoro diventa per la maggior parte di noi uno spazio in cui esprimersi in cui trovare soddisfazione in cui fare la differenza e guarda caso insomma come più di qualcuno oggi ci ha anche ricordato anche per viverci allora faccio un piccolo sondaggio per alzata di mano chi di voi pensa di avere qualche mh, problema o qualche cosa di, da aggiustare sul suo work life balance ok bene qualcuno pure a due mani Bene, allora, mi conferma la media, diciamo così, dei miei sondaggi, nel senso che la questione è abbastanza diffusa. Succede nel mondo dei liberi professionisti, succede nel mondo degli imprenditori, succede anche quando mi capita di lavorare con, con le aziende. Allora, oltre a essere diffusa, la questione è sempre anche abbastanza calda e spinosa e mi sono provata a chiedere anche il perché. E la spiegazione l'ho trovata nella traduzione che l'italiano fa dell'espressione work-life balance. In italiano si parla di conciliazione vita-lavoro. E quando parliamo di conciliazione vuol dire che da qualche parte c'è un conflitto. E la sfiga vuole che nel conflitto di conciliazione vita-lavoro noi siamo seduti da tutte e due le parti del conflitto. Che vuol dire due cose. Uno, che siamo sempre un po' incazzati. Due, che perdiamo sempre da qualche parte. E questa è la spiegazione che io mi sono data del perché la questione è sempre abbastanza calda. Allora, siccome però mi hanno insegnato che se un problema non ha una soluzione, non è un problema. E se io sono in conflitto con me stesso, non c'è una soluzione. Ho provato ad andare un po' più in là per cercare di capire quali sono delle convinzioni o dei falsi miti che non ci aiutano a uscire da questo impasse. Il primo falso mito che ho individuato ho provato a semplificarlo con quest'hashtag non solo figli. Allora, il work-life balance non è una questione che riguarda solo chi ha dei figli. Primo perché anche gli altri hanno una vita e qualcuno di voi che avrà alzato la mano magari non avrà figli. E eh, il secondo tema qui è che un sacco di studi che raccontano come sta evolvendo i trend del lavoro del futuro, ma credo che ognuno di noi su questo abbia esperienza, più di altri anche, ci dice che attendere fra 15-20 anni lavoreremo tutti dipendenti o freelance un po' di meno in termini di tempo, ma ci verrà richiesta sempre più disponibilità. E questa cosa già succede, a me personalmente succede, perché incominciamo a vedere che qualche cliente ci chiede di lavorare di sabato, qualche webinar in orario serale, no? Quindi ci sono dei tempi non ordinari di lavoro. E quindi questo porta il lavoro a essere un po' più pervasivo, invasivo. Quindi non c'entra niente con i figli. Cioè è una questione che va oltre il fatto di avere i figli. Seconda Secondo mito da sfatare, non è una questione per donne. Allora qui, pensando a questo, mi è venuto in aiuto la storia. Anche se la prima volta che hanno usato l'espressione work-life balance, siamo nel, nei, negli anni 70 ed era l'associazione delle lavoratrici britanniche che picchettava fuori dalle fabbriche perché voleva degli orari di lavoro diversi per star dietro alla famiglia, poi a metà degli anni Ottanta ne hanno parlato negli Stati Uniti. Boom economico, pensavano che il benessere e studi sociologici fosse alle stelle e invece si sono accorti che c'era un diffondersi inaspettato di malattie psicosomatiche. Hanno indagato un po' di più il fenomeno ed è venuto fuori che nell'età dell'oro si diventava ricchi facilmente, la gente lavorava un casino e poi scoppiava. Però erano ricchi. Allora, questo mi dice che l'espressione work-life balance ha a che fare con due cose, che non di solo lavoro vive l'uomo e soprattutto che siamo, cioè, è una questione collegata al nostro benessere. Ecco perché ero finita nel corner del benessere. Terzo file sommitto. Non riguarda il tempo. Quindi il mio hashtag qui è non solo tempo. E questo già sembra un po' più strano inconvenienti della diretta. Ve la provo a raccontare così. Da quasi una decina d'anni io tengo un workshop sul work-life balance e uno degli esercizi che propongo all'inizio è quello di disegnare la propria bilancia e poi di mettere dentro ai piatti della bilancia le cose che stanno da una parte e le cose che stanno da un'altra. Guardando i disegni dei partecipanti mi sono accorta che ci sono delle cose che delle volte vanno a finire nel piatto work e delle volte vanno a finire nel piatto life. Esempio, il tragitto casa-lavoro, la spesa, la cura della casa. Qualcuno li mette nel work, qualcuno li mette nel life. Allora ho provato a fare qualche domanda in più e per esempio sul tragitto casa-lavoro le persone che mettevano quella cosa nel piatto work mi raccontavano delle ore passate in macchina e imbottigliate nel traffico. Chi metteva quella roba nel life mi raccontava di una bella passeggiata rilassante la mattina uscendo di casa per andare in ufficio oppure del stare seduti una mezz'ora in treno o in autobus leggendo il, il libro preferito. Allora, questo per dire che non ha a che fare con il tempo che noi trascorriamo nel fare un'attività un o un'altra, ma forse più a che fare con il fatto che mentre svolgiamo una certa attività ne percepiamo la fatica, il piacere, l'utilità o il peso. È quella roba lì che ci dice dove lo mettiamo. L'ultimo hashtag è non solo lavoro. E qui... Cito il nostro Luca che ieri ha raccontato la sua storia di dieci anni di riflessione e carriera internazionale per capire che non voleva lavorare. Sempre durante il workshop a un certo punto chiedo di disegnare la propria vita ideale, la propria bilancia ideale e devo dire che in solo due casi, se Luca avesse partecipato a uno dei miei workshop sarebbe stato il terzo caso, quindi su più o meno 200 persone che hanno partecipato al workshop, solo in due casi nella vita ideale non c'era il lavoro. Quindi significa che non è neanche colpa del lavoro. E lui me lo può confermare, vero? Ok, allora, sfatati questi quattro miti, siamo quasi pronti per accogliere la formula magica dell'equilibrio. Per cui, per essere sicura che siate pronti, vi chiedo di alzarvi tutti in piedi. Velocemente. Ok. Bene. Vi chiedo di alzare la gamba sinistra. Ok? È esentato chi ha qualche problema alle articolazioni, lo dico prima. Bene. Alzate il braccio sinistro. Alzate il braccio destro. E provate ad allungarvi verso la vostra sinistra. Ok? Bene? Sì? Destra, sinistra? Ok? Bene. Grazie. La domanda è, siete, siete stati comodi? Bene. Allora, nella maggior parte dei casi, la formula che ricerchiamo per il nostro equilibrio assomiglia a questa roba qua. Un po' a questo esercizio che vi ho fatto fare che per me, insomma, già questo mi dice che non è una formula magica, perché c'è due problemi. Uno, anche se trovo il punto di equilibrio, la, riesco a tenere la posizione pochino. Secondo, è suscettibile molto sensibilmente di tutto ciò che accade attorno. Basta che il nostro vicino abbia allungato male il piede o che qualcuno abbia voglia di farmi uno scherzo e io cado. Quindi, il concetto di equilibrio deve essere qualcosa di diverso da questo per funzionare bene. Allora, quello che credo è che l'unico modo per trovare delle formule magiche che però valgano anche nella vita vera sia provare a cambiare prospettiva sulle cose. Perché solo quando noi guardiamo al mondo da un, una prospettiva che non abbiamo mai adottato cominciamo a pensare in modo diverso e se cominciamo a pensare a modo diverso cominciamo ad agire in modo diverso questo vuol dire trasformare le cose quindi per me è una formula magica allora per farvi capire che cosa intendo io nella mia formula magica sul work life balance vi faccio fare un velocissimo esercizio che è questo provate a disegnare su un foglio di carta questo cruscotto Così, più o meno. Su cui disegnate quattro linee. Sulla sinistra c'è lo zero, sulla destra c'è il full. ok, il serbatoio, se vi piace di più per comodità lo potete anche dividere in quattro, se no lasciatelo anche liscio. Allora, la prima linea, lavoro, la seconda linea, ci disegno un cuoricino, qui dentro per me c'è cioè amore, ma in generale non importa se, non avete, se siete single, cioè la vita affettiva, gli affetti. Terzo, la salute. Quarto, il divertimento. Quando siete pronti e avete disegnato il vostro cruscotto, vi chiedo in pochi secondi di posizionarsi sulla linea rispondendo alla domanda come va. Quindi, come va sul lavoro, sei verso zero o verso full? Come va con la vita affettiva, eh, zero o full? Prova, come va, cioè la domanda come va, se, se risponderesti benissimo per me sei full, sei full, scusami, se risponderesti da schifo sei sullo zero. Ok, insomma, vedi tu dov'è l'insomma. Okay. Bene. Allora, questo è un esercizio che aiuta ad adottare una prospettiva diversa, che io chiamo una prospettiva un po' olistica sul problema, cioè diamo uno sguardo d'insieme. Perché credo che aiuti ad avvicinarsi alla formula magica? perché intanto mi consente in uno sguardo solo di vedere che cosa c'è e che cosa manca, in un unico sguardo. Che vuol dire che io posso imparare a sostenere quello che manca, cioè il fatto che da qualche parte non sono perfetto, perché c'è anche qualcuno di questi pezzi, raramente sono tutti qualcuno compila tutto sullo zero, per cui invece ci sono dei pezzi per cui mi sento di dire grazie. Cioè la prospettiva della gratitudine laddove ci sono delle cose che vanno bene è una prospettiva che mi aiuta a cambiare le cose. La seconda cosa che mi porto a casa invece ha a che fare con la consapevolezza. Una parola che è stata detta, pronunciata parecchie volte in questi giorni. Cioè io se ripeto questo esercizio più volte quotidianamente o periodicamente mi potrei accorgere che ci sono delle correlazioni interessanti. Quando va bene l'amore, fatalmente va sempre bene anche il lavoro, oppure l'esatto contrario, giusto per fare un esempio. Allora, questo mi dice, mi aiuta a essere maggiormente consapevole di come funziono io. Non c'è una regola per tutti, però ci sono dei collegamenti, cioè il filo che tiri da una parte tira dietro anche qualcos'altro, o al contrario nella stessa direzione. E questo è importantissimo per trovare l'equilibrio, per capire come è fatto il nostro equilibrio. E ovviamente, naturalmente, questo si collega anche al fatto, se io ripeto questo esercizio un po' di volte, che mi accorgerò che il mix cambia. Per cui ci sono i contenitori che si possono riempire, che si possono svuotare e che chi può riempire o svuotare sono io stesso con le mie scelte quotidiane. E questa cosa qui vuol dire che io posso incominciare a non vivere a caso, perché questo succede anche quando non scegliamo di farlo succedere, ma incominciare a vivere in maniera un po' più intenzionale. Quindi a scegliere come voglio che cambino le cose. Tanto tutto pieno non sarà mai, però se per diversi giorni vedo che è pieno qualcosa che sta calando, qualcos'altro, posso stoppare tutto e dire ok, è l'ora di dedicarmi ad altro e di riempire l'altro contenitore in qualche modo. Come lo facciamo in pratica? Potremmo parlarne molto a lungo, io vi do quattro consigli. Il primo consiglio è smettere di chiedersi come faccio a fare tutto quando guardate la vostra lista e vi sentite sopraffatti, ma incominciare a chiedervi come faccio a fare le cose essenziali, oggi, e a fermarvi lì. Secondo consiglio. Iniziate a gestire le vostre energie e non il vostro tempo. Energie, non tempo. Chiedetevi come avete investito a fine giornata le vostre energie o dove le volete mettere, non il tempo. Terzo. Pensate a mettere da parte un giorno alla settimana ne parlavamo prima nel gruppo benessere magari mezzogiorno alla settimana per voi che non vuol dire che andate un giorno alla settimana nella spa vuol dire che blindate un pezzo di tempo importante nella settimana in cui fate solo cose che vi ricaricano le pile cioè in quella mezza giornata che è per voi è il recharge day cioè, quello serve a ricaricare le pile, quindi niente di quello che vi scarica va lì dentro. Non vi piace cucinare? In quella mezza giornata non cucinate. Ok? Vi piace cucinare? Cucinate un casino in quella mezza giornata. Cioè, fate le cose che vi ricaricano le pile. Mezza giornata alla settimana. Non è un optional ricaricare le pile. Per un freelance meno che per gli altri. È mandatorio, anche se sembra una, uno, uno shock quello che vi sto dicendo. E l'ultima cosa scontata ma non sempre così scontata, è dite dei no. Più ne dite e, me, e più sarete equilibrati, perché le persone efficaci e felici sono quelle che sanno dire no grazie, questo non fa per me. Grazie a voi.